Un intro un po' esagerato, effettivamente, per le prestazioni di questa piccina giapponesina Mazda Miata MX-5NA che ha un sorrisino carino con questi magnifici occhioni, le pop-up lights che tanto ci hanno affascinato, tant'è vero che questa è una roster. Eh, che è stata molto venduta la roadster più venduta al mondo c'è una cosa che penso che sia il denominatore comune tra tutti noi appassionati di auto ed è il fatto che questa macchina per quanto non sia super potente, per quanto non sia super prestazionale, una volta che ci sali a bordo, te stampa un sorriso in faccia che non finisce più ragazzi, soprattutto questa versione di mio cugino il quale ha speso un po' di soldini sopra la macchina a partire dall'assetto, dai freni, dagli pneumatici, dal miglioramento del cambio, insomma ha fatto delle cose che vi racconterò eh, a bordo durante la visione del video ora io vorrei chiedervi e vorrei dirvi una cosa anzi vorrei prima dirvi e poi chiedervi essendo io stato possessore della Mazda MX5NB quella che hanno fatto dopo di questa io penso e qui sono pronto a ricevere degli insulti ragazzi da voi ehm, perché penso che la NB è meglio della NA come linea più filante il telaio è più rigido è l'evoluzione dell'NA per cui gli ingegneri giapponesi no, no, hanno fatto sicuramente un lavoro evolutivo a bordo della NB e hanno anche investito eh, avranno, avranno pensato di farla un po' meglio, ma cioè, non è che solo per le pop up lights questa macchina è meglio della NB vale di più, insomma cerchiamo di fare un po' di chiarezza e infatti la domanda è la seguente perché la N.A la puoi comprare a partire dai 10.000 euro mentre la NB t'ha a appresso ora io ho fatto una piccola ricerca qui su AutoScout come potete vedere e sono eh, ho, messo, non ho messo filtri ho semplicemente messo eh, prezzo su che è il filtro che ti permette da, di partire dal prezzo più basso e sono uscite tipo 35-40 NB una Nc sola eh, poi potete anche andare a controllare voi fin quando non si arriva a questo bel esemplare da 10.000 euro della Mazda MX-5 la 1016 valvole con ben 250.000 km che so veramente tanti ragazzi 250.000 km e, e poi vabbè tutto, più, più vai avanti più escono no? Le NA, ci sono anche delle serie limitate dei modelli più particolari belle Insomma, in poche parole, la Na parte dai 10.000, le NB si trovano a poco. Perché? Ricimo, perché? Perché io voglio sapere da voi il perché. Nel frattempo, io vi porto a bordo di questo gioiello. <sussurra> Se avete fatto una macchina che è una bocca, cioè questa macchina ha venduto... quanti esemplari ha venduto sta macchina raga? ma tanti ma tanti tanti tanti e, e io sono contento che l'abbia fatto perché è proprio una chicca, è proprio una macchina bella, bella, bella come voi che siete belli che mi seguite che mi volete bene Ma buona visione! sto carico, mi carica già lo sento che mi carica poi questa con questo assetto holins Va molto meglio, cambio pazzesco, cortissimo Che cosa hanno pensato questi giapponesi in quegli anni lì? Guarda, non lo so, ma la macchina è strepitosa Non è potente, ma è divertente Sentiamola Sì, baby, sì <ride> e Questa, con le pop-up lights, ha un fascino... Non ce la faccio, È più bella Mi colpì subito anche a 17 anni Quando non capivo una mazza di macchine Sto cambio così La posizione in cui era messo il cambio Rispetto alle auto che guidavamo in quegli anni lì Quelle cagate della FIA È incredibile quanto con questo assetto La Mazda sia un taglierino È veramente precisa Mi dà sicurezza Senti come curva Ti prego devi sentire sto rumore quando faccio così eh. Dunque Rispetto alla NB il telaio è più morbido, lo avverto perché facendo questo sento che un po' la macchina si snoda, è eh? un po' tipo un serpente È un po' più morbido questo telaio rispetto alla NB, e poi alle successive, ci sta, è normale, questa è dell'88 o dell'89 Sul cambio ragazzi veramente non si può dire nulla, è eccezionale Bravo, Giorgio l'ha tenuta così Si guida davvero bene rispetto a quelle Originali, completamente stock Come mamma l'ha fatte Che quando le guidi, prendi una buca Sembra che si spezzano in due E poi qua, quando le inserisci in curva Non ti danno un minimo di fiducia Questa invece te ne dai come Sentiamola bene Si sì, baby Canta baby Non male, non male ragazzi Per la potenza che ha che è bene, distribuita bene Mi piace, mi piace su tutte le marce Che gioiellino ragazzi Quanto mi diverte guidarla e che poi la cosa bella di quest'auto È che anche se non ci sei mai salito Hai subito una sensazione di familiarità Come se l'avessi già guidata Come se la conoscessi Poi ha un rapporto peso-potenza eccezionale La macchina è leggerissima Quindi è facile da guidare Il bilanciamento dei pesi è ottimale, è proprio pensata, costruita per il piacere di guida, puro divertimento, divertimento assicurato. Non c'è niente da fare, le giapponesine hanno un fascino tutto loro. E poi senti il motore come sale, eh? bello lungo, infinito. 6.000, 6.500, tiro giù e va! Questa boccola portiera qui è quella originale. Questo invece è l'alloggio per la boccola. Si chiude lo sportello. Ok, che succede che c'è un po' di gioco. Con le boccole originali c'è sempre un po' di gioco, soprattutto dopo 30 anni. Che cosa abbiamo fatto? O meglio, cosa hanno fatto i ragazzi di Officine Cubo? Hanno ricostruito questa boccola per la portiera in casa loro questo è proprio made by Officine Cube la differenza è che la portiera adesso una volta chiusa è chiusa bene non balla più vedi mio cugino ha montato il roll bar qua sulla Mazda perché ha un po' paura dei SUV, quelli alti, alti. Con e quindi... la gente al telefono telefono ed è giusto anche tutelarsi. E poi in alcuni autodromi non fanno girare con auto prive di dispositivi di sicurezza in caso di ribaltamento. Perfetto, quindi abbiamo preso due piccioni con una fava perché stiamo più attenti ai SUV che ci mettono le ruote sopra e poi ci possiamo pure andare in pista. La marca del roll bar è Sassa, mai sentito? Io sinceramente sono molto ignorante, ma l'hai montato tu? Sì, l'ho montato io in garage in circa tre ore. Ma l'hai saldato o l'hai semplicemente È imbollonato? L'ho bollonato con contropiastre fatte a specifica di allegato G. Quarto vlog Matteo Tollisi finito! Tu iscrivi questo canale, portacci tuoi! Ciao! Ah, ragazzi, dimenticavo, questa era una Mazda MX5 NA1616 cavalli. Non Me lo scordato. Bella!